Oggi presentiamo il progetto della Camera di Commercio di Torino Innovation Block, un grande progetto di rigenerazione urbana e di ammodernamento degli spazi della Camera di Commercio di Torino. A partire dal Palazzo Affari, dove c'è l'attività amministrativa della Camera di Commercio, i servizi che verrà ammodernato e messo a sistema con gli altri immobili. L'intervento più significativo è quello della borsa Ex Borsa Valori, che verrà completamente ristrutturata e messa al servizio della città e anche delle imprese. Una, una grande sala di oltre 1.400 metri quadri verrà de dedicata ad eventi, a convegni e a manifestazioni e verrà utilizzata anche dal Centro convegni di Torino Incontra che verrà anch'esso ristrutturato con le sue sale per convegni e congressi. Nella parte eh, laterale del Palazzo Affari si trova anche la borsa merci che verrà dedicata all'area di co-working e di formazione, il tutto messo a sistema di un progetto di visione strategica basato sulla innovazione, sulla digitalizzazione, sulle competenze nuove, in particolare dedicato al settore del terziario e quindi commercio e servizi alle imprese.